L'obiettivo del progetto Io e Retina è quello di sviluppare degli algoritmi che permettano ai vigili del fuoco durante le loro missioni di uh, ricerca di persone disperse di mettere in evidenza la presenza o meno di, di persone.